parlo di svariati casi di pirateria software e Andrea Monti responsabile del settore sui giuridici di Alcento eh, e Gabriele Zaverio, esponente della rete informatica femmina passo adesso la parola a Massimo Di Bernardo per, una, su, per iniziare subito con una dimostrazione tecnica che diciamo, poi è il cuore centrale della serata intorno alla quale si svilupperanno poi gli, gli, diciamo, gli, si svilupperanno poi gli interventi forse la prima volta in Italia che si eh, dimostra concretamente che, che cosa accade quando qualcuno entra eh, appositamente in un sistema. Cioè eh, si analizzeranno in questa fase non soltanto gli aspetti tecnici che a, a, al profano potrebbero dire poco o nulla, si tratta di vedere digitate sul, sul morto soltanto delle sequenze di caratteri che potrebbero non avere nessun... Ciò che è interessante e che verrà appunto spiegato è l'insieme delle attività preparatorie che eh, consentono poi di ottenere, di ottenere questo, risultato, questo risultato finale, che spesso sono molto più interessanti, ripeto, dell'artificio del, dell tecnico in quanto tale. Eh, il dottor Di Bernardo, appunto, partirà eh, spiegando, mettendosi nei panni eh, un potenziale. non si sa informati, adesso il primo a parola parola comincerà a parlarci di trash di social cos'altro. quindi stasera una delle un mie in generale quindi un po' da come si parte per, per arrivare a eh, determinati accounts del computer quindi la possibilità di poter penetrare avere eh, quindi la possibilità di fare tutto solo per me entrati nella, nella problematica. Comunque, eh, la prima cosa da dire è parlare di account, cioè avere un account su una macchina, su un computer che è premedico connesso a internet come quello c'è. con un computer, tot... ma neanche con i più potenti, però avrebbero decente per poter lavorare cessato. anche con un canale, non so, per però ci sono dei programmi che si chiamano trackers tra tra tra tra che per in pratica provano molte le password possibili da un vocabolario. È molto facile, quindi avendo un file password con una persona che c'è account, trovare una parola chiave che, quella, che poi è presente su quel vocabolario e su quel file password di si legge un account. Comunque vediamo praticamente magari questo. Questo è il che molto di conosco. Facciamo una stessa di in sulla macchina del nostro, della nostra regia, per quale io conosco l'indirizzo. Fare il il caso per il club appunto è, è tedesco e molti, molti programmi eh, copiati o, o programmi che servono appunto per fare questo tipo di attività, arrivano proprio dalla Germania, Danimarca, Svezia, e sarà forse una predisposizione genetica. Caso, ricevendo la direttiva comunitaria 250-91, si è introdotta nella legge sul diritto di autore una nuova fattispecie penale, cioè l'articolo 171 bis della legge sul diritto di autore che punisce appunto chi abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore. Oppure a medesimi fini, diceva la norma, sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non ottimizzate importa, distribuisce vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione i medesimi programmi quindi parliamo di programmi abusivamente duplicati che è un po' quello che nella prassi si è verificato e probabilmente si continua a verificare anche se con l'introduzione di questa legge il fenomeno sicuramente è Bene, noi stiamo cominciando a procedere Parliamo appunto per questo tipo di reato. Questo tipo di reato distingue sostanzialmente due profili. Intanto l'abusiva duplicazione deve essere a fini di lucro. Che cosa significa per il diritto penale a fini di lucro? E il concetto di lucro è un concetto diverso dal concetto di profitto. Ci sono una serie di reati, la, la truffa, il furto, in cui la norma prevede che... Fine di trarre profitto dalla condotta criminosa. Il profitto è una qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, anche un'utilità un morale può integrare il profitto. In questo caso la norma parla di fine di lucro e quindi si riferisce esclusivamente a finalità di natura patrimoniale. Finalità di natura patrimoniale che però non richiedono necessariamente, e non implicano un guadagno senso stretto, ma possono anche limitarsi ad un risparmio di spesa. Facciamo un'ipotesi del soggetto che ha un'azienda commerciale e che deve far utilizzare un certo tipo di programma a più persone all'interno della propria azienda oppure ad un uh, qualsiasi operatore. Allora, questo soggetto acquista un programma e poi lo duplica 50-60 volte fornendo le singole copie a tutti gli operatori della sua azienda. In questo caso questa duplicazione è fatta a fini duro perché comporta un risparmio di spesa che invece di restare 60 copie del programma Ne acquista una soltanto per poi a fare le copie. Altre fatti specie previste dalla norma riguardano appunto la sempre a la importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, quindi non è sufficiente la detenzione, è necessaria la detenzione a scopo commerciale di o la concessione di locazione di programmi abusivi. Il problema che si sta ponendo in giurisprudenza e che non è stato ancora risolto è quello forse più classico, cioè del soggetto che non duplica ma che riceve un programma già duplicato in questo caso si discute se si, eh, si ha più o meno recettazione. Esiste la recettazione, si ha quando, eh, tra le varie ipotesi, l'articolo 648, appunto la recettazione, si riceve denaro o, no, denaro o cose provenienti da delitto. Il problema che si pone è quello di vedere se il programma per il laboratore è cosa in senso giuridico, in senso proprio che cosa in senso giuridico per cosa in senso giuridico si intende un bene materiale che può essere oggetto di appunto apprezzione cioè che può essere materialmente condivisivamente oggetto di apprezzione se noi adesso andiamo a ragionare molti vediamo che ritengono che il programma dell'elaboratore non sia una cosa ma sia appunto frutto dell'ingegno, sia un cosiddetto bene immateriale, che, cioè, che, non è, eh, che va distinto dal supporto del niente nel quale il eh, programma stesso viene contenuto. Questa era la prima interpretazione appena uscita la norma, che ripeto è del 92. Nel 93 però è uscita un'altra legge, che è appunto la legge che i reati tipo quello che abbiamo visto oggi sicuramente ed è la legge 547 del 93 che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di previsioni in relazione appunto alle nuove fattispecie, alle nuove tipologie che la tutela del software imponeva e quindi per singole categorie di reati sono state previste delle nuove fattispecie perché i reati Ciascun reato protegge quindi il bene giuridico, l'omicidio protegge il bene giuridico della vita, il furto protegge il bene giuridico del patrimonio e così via. Sono state previste tutta una serie di nuovi reati, ciascuno per eh, categorie che già esistevano. E così è stato introdotto il nuovo testo, per esempio, dell'articolo 420, un reato contro la eh, pubblica ha tentato impianti di pubblica utilità, è stata introdotta una nuova fattispecie penale che prevede appunto che tutela i sistemi informativi o telematici di pubblica utilità, sono state introdotte una serie di norme che disciplinano la comunicazione tra soggetti, Quindi, mentre 30-40 anni fa era tutelata la comunicazione postata, adesso vi sono delle norme, 615 termini. Eccetera, che tutelano la comunicazione telematica. È stato introdotto il concetto di documento informatico, articolo 7 di questa legge, che modifica l'articolo 621 del codice penale. È stato introdotto anche il nuovo reato di falso informatico, perché il documento informatico può essere un atto privato o pubblico. Il in atto privato o pubblico è previsto come reato, quindi sarebbe introdotto una nuova fattispecie di reato, e così via. Poi, nel corso della discussione, potremmo fare degli esempi concreti. Mi sembra inutile adesso elencare tutti i nuovi reati che sono stati introdotti. Ebbene, questa nuova legge ha introdotto anche il concetto di violenza sulle cose nel campo dell'informatica, perché vi è un reato esercizio per le proprie ragioni può essere esercitato o con violenza sulle persone o con violenza sulle cose. Articolo 392. La nuova legge ha introdotto questa forma, quest sia violenza sulle cose, hanno che un programma formato inalterato, modificato, modificato, cancellato in tutto il parco. Quindi la nuova legge ha eh, considerato violenza sulle cose anche l'alterazione del programma. Quindi secondo alcuni... Questa previsione consentirebbe di contestare la ricercazione nel caso del di, di, soggetto che riceve un programma dubbi, duplicato abusivamente da altri. Questa è una tesi sulla quale la Cassazione non si è ancora pronunciata, stiamo aspettando delle decisioni anche imminenti perché mi risulta che delle pronunce già di merito ricominciano a esserci, che ritengono che il cliente un reato a quanto, quanto grande. Quindi fermo restando che poi nel corso della discussione noi potremmo non so potenti per questo fondamentale che indica il suo assoluto rispetto, ma intanto anche cercare una prevenzione e prevenire come prevenire andando anche a capire qual è che si sia offeso da questa, da qualche informazione, vada dal giudice francese a chiedergli di far cessare questo abuso. Il giudice francese cosa fa? Il giudice francese non può sequestrare delle informazioni stavo un server o un server che sta in Italia, deve fare una rivolgersi, cioè, adesso certificando, a no? un magistrato italiano che faccia questa cosa per lui, sul territorio italiano. Ma il magistrato italiano gli risponde guarda cioè, che per noi questa cosa non è reale. E quindi eh, non, non posso, ovviamente, il francese offeso avrà una serie di mezzi per tutelin. Ma quell'informazione non può essere cancellata, non può essere sequestrata, anche perché nel momento in cui è su un server in Italia, è su un milione di server in tutto il mondo, come noi sappiamo grazie al proprio web. E quindi non possiamo catturarla, non possiamo fermarla. Attenzione però, questo non è la stessa cosa che misurare e cercare di fermare una notizia che si trova al di là del mondo, al di là dello specchio. Cioè la domanda è che voglio in questo punto, se siamo in grado eh, di eh, capire quello che succede al di là del modem, al di là dello specchio, servendoci eh, del legge eh, 547 o della propensura della Costituzione, o se non dobbiamo fare un salto verso qualcosa di cui non siamo ancora certi e non conosciamo ah. cioè, su problemi forense quindi il diavolo potrebbe risultare un po' decontestualizzato ma preferirei invece passare alle domande e passare la parola qui a Gabriele Zavello che è un valido esponente del network di banche date siciliane con diversi scopi, diverse utilità, soprattutto quello di aggregarci tra di noi e poi portare avanti idee che secondo me non so, rispecchiano un po' quello che, che sono i pensieri dei ragazzi che, che popolano poi la nostra rete. Questa è la nostra pagina e ci sono un po' di informazioni. No, io volevo concludere una cosa perché sentivo prima degli interventi un po' così, insomma, cioè si parla di. Si parlava di scopo di lucro relativo alla comunicazione di programmi e più precisamente ma se uno studente copia un programma perché non ha i soldi per comprarlo e ci vuole studiare di sopra, commette un reato, cioè il programma si ottiene per sé, ci gioca, ci studia, magari impara da solo su questo programma e si costruisce anche un futuro cosa che sicuramente secondo me non potrebbe fare perché se uno dovesse comprare tutti i programmi originali spenderebbe milioni di programmi dunque, noi leggiamo la norma così com'è dobbiamo dire che lo scopo di tutto c'è cioè, è chiaramente dal punto di vista del disvalore del fatto è venuto con i programmi complicati. sì per risparmiare, quindi in senso tecnico, in senso proprio fine di lucro ci sarebbe ma soltanto per farne poi un uso personale di campo, così grandissimo, ho chiesto l'archiviazione al CIP e CIP ha accolto questa richiesta per mancanza di offensività del fatto, cioè perché si trattava di un fatto c'è un icono che in che non puoi intervenire, può farlo. No, no si è una eh, giurisprudenza per il gruppo, che poi non credo nemmeno sia, sia giusta e corretta, che eh, in ordine al frutto, l'esercito politico, che cominciava a diventare in determinato momento una forma di protesta sociale. Ci fu la pubblicazione da parte di molti creatori giovani, del punto appunto che ne supermercati, particolari, esposte, che attirano attenzione, come appoggiazione E ci, appunto, come poi la collezione ha un trattamento particolare, ci fu una forma di... e come c'è questa combinazione di tasti che mi fa vedere la lista dei pub di Chicago c'è la combinazione di tasti che mi fa diventare super utente sul mio figlio. posso ipotizzare che ci sia cioè è molto semplice una volta che mi fanno vedere la lista dei pub di Chicago a quel punto possono farmi vedere tante altre cose cioè sono queste le pettole che vengono spesso lasciate volontariamente da programmatore. Um, quello che pare di diritti che sto rispettando io, no, grazie alle leggi che sono nel 93, sono quelle del commercializzatore del software, cioè della ditta che mi sta proponendo qui in Italia che siete qui. Perché in fondo mi sa che la. Microsoft non ha mai fatto niente per impedire che ciò succeda. Nel senso che fino a Windows 711 qualsiasi rispetto di punto di vista operativo si copiava con una semplice funzione tosse di nostre, scopi ad due punti ad Quando arrivato il Windows dopo il 3.11 bastava qualsiasi copiatore disponibile su di web su, su, su qualsiasi parte di Internet, di GPS, dal tanto non avrei sotto casa perché ci sono degli schermi che dico ma qualcosa proprio più fisico sia sì, totalmente diverso come lei. cioè di fondo io sono a casa mia sono davanti al mio schermo digitando un'altra che succede in due minuti, meno le decine, no, gli appartienti, più rete e più messaggi, messaggio, più comunicazione.